Pace e bene cari amici, bentrovati! In questa trentatreesima domenica meditiamo sul testo di Luca 21, 5 19. Siamo nel discorso apocalittico e Gesù ci parla delle cose relative alla fine. Dunque, noi prendiamo in particolare tre parole da questo testo ricchissimo. Primo, discernimento. L'importanza di discernere e capire come vivere bene il nostro tempo presente. Secondo, testimonianza. Le persecuzioni e le prove sono un'occasione per testimoniare la nostra fede. Terzo, perseveranza. Ciò che conta è perseverare nel bene sino alla fine. Ma entriamo allora nel testo. Alcuni parlavano del Tempio, mm, ammirando come fosse ornato di belle pietre doni votivi. Ecco, il Tempio di Gerusalemme era magnifico, imponente, immenso. E, per i giudei era anche il luogo della presenza di Dio sulla terra, dunque qualcosa che per loro era... Eh, non soltanto il loro vanto, ma anche indistruttibile, eterno. Gesù è di altro eh, parere, dice infatti, verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Ciò è realmente accaduto nel 70 d.C., infatti, il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto. Ma con queste parole Gesù ci vuol far capire che Ogni realtà creata avrà un termine. Qui abbiamo un primo criterio importante per discernere, cioè per capire come vivere bene e se stiamo vivendo bene, perché vedete noi a volte rischiamo di assolutizzare persone, cose, situazioni alla ricerca di una sicurezza che ci faccia eh, vivere bene, Ecco noi tante volte abbiamo però sperimentato nella nostra vita che cosa? Che le cose finiscono, che anche le persone migliori cadono, che anche i soldi che abbondano possano eh, improvvisamente svanire, che anche la miglior salute può venir meno, insomma tutto passa. Dice l'Apostolo il mondo passa con la sua scena, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Dove fondare dunque la nostra vita? Dove riporre la nostra fiducia? Cielo e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore. Lui è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, dunque siamo invitati a fondare bene su di Lui la nostra vita, a saper vivere bene delle cose che ci sono date, a vivere bene i nostri affetti, a dar fiducia agli altri, certo, ma a non riporre tutta la nostra sicurezza nelle persone, nelle cose, o vi ripeto, nei progetti, perché anche le cose che ci sembrano più solide possono avere un termine. A questo punto domandano a Gesù, ma maestro, quando accadranno queste cose, quale sarà il segno che appunto stanno per accadere? Allora Gesù anzitutto invita a non lasciarsi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io e il tempo è vicino, ma non andate dietro a loro. In ogni epoca ci sono sempre state persone che, usando anche il nome di Gesù, si sono proposte come profeti definitivi, rivelatori di misteri, veggenti, eh, presunti medium, e poi allarghiamo a pranoterapeuti, maghi, eh, operatori dell'occulto eh, e, insomma, chi più ne ha più ne metta. Uno potrebbe sì, sorridere mh, e dire, ma chi ci crede in queste cose? Il problema è che quando arrivano momenti in cui ti ritrovi ad affrontare prove, eh, tribolazioni, quando sembra che sta crollando ciò che hai costruito o quando devi prendere decisioni serie, impegnative, insomma davanti all'incognita del domani la libertà che Dio ci ha dato un po' ci spaventa. Abbiamo difficoltà a fermarci in preghiera, a fare un discernimento serio, maturo, a fidarci di Dio e ad accogliere anche la vita per come essa ci arriva e allora cerchiamo sicurezza. Dietro c'è in fondo il peccato del popolo di Israele, ricordate quando uscì dalla schiavitù d'Egitto mentre vagava nel deserto, come Mosè andò sul monte per ricevere da Dio le parole e loro si fecero il vitello d'oro per sentire la presenza di Dio con loro e quasi possederlo. È la grande tentazione di possedere Dio, di possedere le risposte, di avere tutto chiaro. Allora il Signore ci dice non lasciatevi ingannare e vi assicuro che a volte si lasciano ingannare anche persone insospettabili perché siamo fragili, avvertiamo la nostra creaturalità, eh, ma tutto ciò non si risolve nel possesso di dati, ma in una relazione di fiducia con Dio che siamo chiamati ad approfondire. Dunque non lasciatevi ingannare. Quando sentirete di guerre, rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Ecco un altro criterio. Non lasciarsi terrorizzare. Noi a volte, quando le cose hanno termine, e parlo anche di cose serie, dolorose, perché cadiamo nel terrore? Perché in quel momento vediamo tutto nero. Pensiamo che è la fine di tutto. Non pensiamo solo alle guerre, alle rivoluzioni, a quando vedi quasi la fine della tua nazione, ma pensiamo anche a quando vediamo crollare i nostri progetti, quando arriva una malattia mortale che, che ci tocca nel vivo, quando magari muore una persona che per noi era, era fondamentale. Perché arriva il terrore? Perché pensi che tutto abbia fine in quel momento. E il Signore invece ci ricorda no. Non è subito la fine. Non dimenticare che siamo in cammino non tanto e solo verso la fine ma verso il nostro fine e che anche se quelle cose crollano il Signore è sempre con noi e in Lui possiamo trovare forza per camminare e affrontare ogni difficoltà, ogni prova, ogni sofferenza. Non dimenticare dunque dove siamo diretti. Come a dire se io sto camminando, eh, non so, sto facendo un'escursione in montagna... Le... il mio fine è arrivare in vetta, devo mettere in conto che potrò cadere, potranno arrivare anche delle perturbazioni, ci potranno essere dei momenti in cui sarò costretto a fermarmi, ci sarà la fatica, ma non è la fine. Il cammino continua. Dopo questi criteri di discernimento ecco che il Signore ci dà un'altra chiave bellissima e della seconda parola la testimonianza, dice Prima che arrivi la fine di tutto e ci saranno sconvolgimenti nel cielo, carestie e quant'altro, metteranno le mani su di voi, vi perseguiteranno, vi porteranno in prigione, trascinandovi davanti a re governatori a causa del mio nome. Allora avrete occasione di dare testimonianza. Questo nella storia già è accaduto. Per i giudei il crollo del Tempio era la fine di tutto, era la fine di un periodo, di un'epoca, di una storia. E i cristiani in quegli anni sono stati consegnati, perseguitati, accusati, ma quella è stata occasione per loro per testimoniare. Pensate, ancora oggi leggiamo gli atti dei martiri, ancora oggi i nostri fratelli e sorelle nella fede sono perseguitati in altre nazioni. Ma a volte nel nostro piccolo anche noi possiamo essere perseguitati quando un collega ti deride, quando i compagni e gli amici ti prendono in giro perché frequenti la chiesa, quando ehm, un genitore non capisce perché tu ti stia avvicinando sempre più al Signore o magari senti nel cuore di seguirlo con tutta la vita. Dunque, affrontiamo persecuzioni per amore del Signore, sì, ma quelle sono delle occasioni per testimoniarlo, che bello, vivere anche le persecuzioni e le prove come una occasione, ecco una chiave bellissima. Allora, terza e ultima parola, cosa è davvero importante? Cosa conta? Ce lo dice Gesù. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Ciò che conta dunque è perseverare, è bellissimo il termine greco che indica la perseveranza, iupo è il saper sostenere i pesi. Come sapete le gare di sollevamento di peso, l'atleta passa il turno quando solleva il peso e lo tiene per un po' di tempo. Ecco, perseverare vuol dire essere capaci di sostenere i pesi e mantenersi fedeli. Allora concludendo con una immagine diceva un'autrice noi ammiriamo il cavallo, no? la sua forza, la sua prestanza, la sua velocità ma prima o poi eh, ci saranno dei deserti da affrontare. In quel caso il cavallo non serve a nulla perché gli zoccoli affondano nella sabbia, il calore lo innervosisce e imbizzarrendosi da lì a poco si lascerebbe morire nella sabbia. Nel deserto abbiamo bisogno del cammello che passo dopo passo, con pazienza e perseveranza, col caldo in assenza d'acqua e di cibo, lui cammina e ti aiuta e attraversa il deserto e arriva a una nuova fonte dove riabbeverarsi. Ecco, chiediamo la grazia al Signore, belli carichi con non tanto le gobbe ma l'anima piena di lui e del suo santo spirito di perseverare anche quando incontriamo il crollo di certe situazioni, anche quando affrontiamo persecuzioni sapendo che nelle sue mani neanche un capello del nostro capo andrà perduto. Dio vi benedica, pace e bene!